Cosa fai? è buio, e la luce non c'è. Guarda bene a fondo, nel fondo del tuo cuore, se puoi vedere la luce non c'è. vai al buio, io sono la luce per te, guarda pure avanti, non ti preoccupare, nel tuo cammino sarò con te. c'è la luce adesso, buio più non c'è, dentro il cuore e nella vita mia, che meraviglia, lui dice che... Arrivederci Why? che